Tornati ragazzi, eh, linea di basso geniale, come l'ho definita io, numero 3, eh, un brano degli anni 70, Bicycle Race, forse non eh, tra i più famosi The Queen, ma non per questo meno bello, anzi. Eh, il brano ehm, io l'ho inserito tra quelli appunto. geniali, perché secondo me la linea di basso qui è veramente storica. Eh, volevo prendere un attimo in esame due eh, parti della, de, de, del brano, eh, ovvero la parte in la bemolle, che eh, l'ho considerata parte B, mi sembra, sezione B, eh, che fa più o meno, ve la faccio lentamente, gira sugli accordi A bemolle maggiore. Bm. Mm. E la linea fa così. Mm. E ripeto. quindi cosa fa il nostro grande John? sul primo accordo la bemolle con debu, e ban bemolle minore quindi, quindi è la bemolle, do, la bemolle quindi tonica terza maggiore, tonica tonica di si bemolle minore terza minore si bemolle minore torna la bemolle e fa tonica, quinta, ottava. Allora, io ho scelto questa liteggiatura, ma ovviamente può fare in, in mille modi. Ehm, poi il passaggio dopo mi sembra fa D'altra parte, quella che ho definito sezione A, la strofa, praticamente è molto eh, molto, molto piena di groove, di, la ritmica qui è fondamentale e ci inserisce anche un po' di eh, slap pop, come, come lo chiamate, quindi lo, lo strappo, diciamo. Uh, lentamente, ora non ho il metronomo a portata di mano. Comunque, fa, anzi, c'è la pausa. Ditemi se non è geniale questa linea, quindi con molte eh, note eh, staccate, eh, slap, pop, eh, sempre stando attento all'armonia, eh, quindi a far sentire la tonica, quindi sul Si bemolle minore che è il primo accordo. Qui fa settima, mi, settima, minore, ottava, torna su, sulla tonica. Qui c'è un Sol bemolle settima, fa la tonica Sol. Mi sembra diminuito, non ricordo, tonica anche qui. E arriva sul Si bemolle minore con eh, la sensibile quindi una nota fuori dall'accordo lo porta dopo ci sono anche dei, dei vibrati se non ricordo male dei terilli eh, quindi degli abbellimenti quindi questo brano vi consiglio di studiarlo eh, pezzetto per pezzetto perché è geniale è bello eh, presenta una discreta varietà di accordi e quindi è un, ottimo, è un ottimo esercizio, un ottimo studio e spero che, che vi possa essere utile e soprattutto che vi piaccia e quindi ci vediamo alla prossima linea e un saluto e al prossimo video